dovremmo essere sincronizziamo ben ritrovati pinguini questo è il mio primo vlog e di cosa vi voglio parlare Ma non so se si è capito nei video che faccio io io sono uno di quelli che si può considerare un italiano residente all'estero e poiché come voi ben sapete il giorno 12 di giugno ci sarà il referendum per votare su alcune questioni tecniche eh, Sulla magistratura, sulla, boh, su, su queste cose qua E oggi parlerò appunto di questo Ma cosa ha a che fare questo con l'informatica? Non ha a che fare un cazzo Ho deciso di fare anche dei video un po' più leggeri da mettere sul canale Comunque possono essere d'aiuto a qualcuno Infatti essendo un italiano residente all'estero Noi riceviamo diciamo il plico elettorale ehm, con largo anticipo che però deve arrivare al consolato prima del 12 Oggi io sto registrando che è il 30 di maggio Quindi ci dovrebbe arrivare in tempo Allora tutto arriva in una busta Per questo video ho bisogno di due prop Una forbice e una penna, una penna fascia. Allora, cosa facciamo? La prima cosa che faccio è prendere la busta e intanto... Tagliamo, tagliamo il cazzo, ma scappiamo le cazzo me ne foto Così vedete come vota un italiano all'estero Una volta svuotata la busta, che ancora lo devo fare Allora Abbiamo dei fogli Adesso vi faccio vedere scritto le, Qui ci sono le istruzioni Qui vi spiega per cosa si vota non le istruzioni di come si vota, ma per cosa si vota. E cosa fare per votare. Questo l'ho fatto già diverse volte, quindi sarà la stessa cosa degli altri. Qui abbiamo le schede. Le schede sono queste. Scheda 1, scheda 2, scheda 3, scheda 4, scheda 5. Non ce ne manca nessuna, ce le ho tutte. Qua, qua mi sta vedendo un, un tunnel carpale. Aspetta, non lo faccio meglio. Posa per la thumbnail? Ovviamente io non vi dirò per cosa voterò. Quindi, se state guardando questo video per scoprire cosa voterò, non lo saprete, il voto è segreto. Però molti mi chiedono, ma se tu vivi all'estero, perché voti per il referendum, per le elezioni nazionali, perché no, ovviamente non possiamo votare per le regionali o per le comunali, ma solamente per le elezioni del Parlamento. Punto uno, perché essendo cittadino italiano, anche se non residente all'estero, ricordiamoci che votare... È un diritto e un dovere, quindi non solo ho il diritto di farlo, ma ho anche il dovere. Secondariamente, magari un domani, eh, cioè, vorrei tornare in Italia e, e se posso in qualche modo contribuire a cambiare le cose, perché no? Allora, ora io vi faccio vedere cosa bisogna fare. Dunque, in questo foglio, vediamo se riesco a farvelo vedere, eh, ci sono qua le istruzioni che poi sono riportate anche nell'altro foglio fatto vedere e questa, diciamo, parte, che oscurirò in video e questa parte qua che va ritagliata diciamo che il tagliando elettorale è un, molto simile a quando vi metto il timbro penso nella scheda elettorale in qualche modo loro con questa roba riescono a capire se il voto è legittimo allora questo tagliando, allora prendere la scheda elettorale, aprire e esprimere il voto ok questo lo farò dopo ripiegare la scheda elettorale e inserire nella busta bianca piccola Busta bianca piccola. Ah, ok. Cioè, devo mettere le scheda elettorale nella busta bianca piccola. Ma ci entreranno mai! Vediamo se ci entrano più. Aspetta. Non lo so se ci entrano. La telecamera sta scaricando? Devo cambiare la batteria. Allora, in qualche modo ci entrano effettivamente. Dunque, il tagliando questo qua, il tagliando, va messo invece nella busta bianca grande, che è questa, che è quella preaffrancata, che va direttamente poi imbucata in, nella buca delle lettere qua dietro, quindi questo che ho strappato, il tagliando elettorale, va messo qua dentro. Il tagliando elettorale va messo separato dalla busta piccola, la busta chi? Le schede vanno messe in questa busta, questa busta va messa nella busta grande, insieme al tagliando. Allora, andiamo a vedere per cosa si vota. Come vi avevo preannunciato, la telecamera è morta, però l'ho cambiato la batteria, adesso riprendiamo. Dunque, quesito numero 1, l'abrogazione del testo unico della disposizione in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo e conseguenze sentenze definitive e condanne per delitti non colposi. Ok. Ho visto un video di Breaking Italy, anche di Giovizzi, per capirci qualcosa sul referendum, ma adesso non mi ricordo un cazzo. Quesito numero 2. La limitazione delle misure cautelari, l'abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274,1, lettera C, Codice di Procedure penale in materia di misure cautelari e segnatamente di esigenze cautelari nel, proce nel processo penale. Quesito numero 3. La separazione delle funzioni dei magistrati, l'abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio di funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriere dei magistrati. Questa qua è quella che vuole rendere separati eh, i pubblici ministeri dai giudici. Essendo entrambi magistrati vogliono fare in modo che le due carriere siano completamente separate. I primi due cosini non li ho capiti, li devo andare a studiare di nuovo. Su questa ho già un'opinione. Quesito numero 4. La partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del, del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari. L'abrogazione di nome in materia di composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione di, e dei Consigli Giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. Anche su questo un'opinione praticamente... Il Consiglio Superiore della Magistratura è formato da diversi membri, sia magistrati togati che forse anche il Presidente, de, il presidente, de, il presidente dello Stato. Non mi ricordo di cosa c'è. Tra questi membri, comunque, ci sono anche dei, quelli che vengono definiti membri laici, cioè sono professori di diritto, robe, che a quanto pare non li vogliono più includere nel Consiglio Direttivo anche su questa un'opinione. L'abrogazione di norme in materia di elezione dei componenti togati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Anche su questo un'opinione, questo dovrebbe essere il quesito in cui togliere l'esigenza di avere delle firme da parte di altri magistrati se ci si vuole candidare al Consiglio Superiore della Magistratura. Quesiti molto pesanti. Ovviamente, essendo un referendum abrogativo, se voti sì significa no, voti no significa sì, ovvero se voti sì vuoi abrogare e quindi accettare questi cambiamenti, se, se non vuoi accettare questi cambiamenti la, eh, vuoi metti no, metti quello che cazzo ti pare. Allora, si sì, sì, vota per corrispondenza con, la, con le modalità indicate dalla legge 27 dicembre 2021 numero 459 del, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003. In particolare, gli uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore queste robe qua. L'elettore esprime il proprio voto usando esclusivamente un abito di colore blu o nero. E questo abito è di colore? Nero, ok, si può fare. Eh, nella busta più grande già affancata l'elettore inserisce il tagliante elettorale già fatto. Già fatto. E la busta piccola chiusa con 30 schede votate. La busta già affancata così confezionata deve essere spedita per posta immediatamente in modo che arrivi all'ufficio consolare. Entrano oltre le 16 di giovedì 9 giugno Cazzo, non era il 12, ho sbagliato? Ah sì, perché loro credono che il 12 facciano lo spoglio delle schede E quindi ci devo arrivare prima Vabbè Ok, adesso andiamo a vedere le schede Ovviamente io ancora non ho espresso il mio voto Quindi ve le posso far vedere Dunque, qui c'è la prima Scheda, cazzo ne sono viola, rosa Scheda rosa chiamiamo Guardate com'è Guardate quanto è bellissima Volete voi che sia abrogato il delegato legislativo 31 dicembre 2012, numero 123, testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non composti a norma dell'articolo 1, 63 della legge 6 novembre 2012, numero 19. Sì o no? E poi? Sono riuscita a richiuderla con successo. <ride> Faccio vedere anche la seconda scheda è. Eh. Arancione. Minchia, questa è lunga. Vi risparmio la lettura. Vi risparmio. Va bene. Anche questa sono riuscita a chiudere, ragazzi. È importante quando la aprite di saperla chiudere. Scheda numero 3, scheda gialla, ma porca ah, no, ma. Ragazzi, questa è allucinante. Guardate il quesito quanto è lungo. Scheda grigia numero 4. Questa è, diciamo, pseudo normale. Quella ci vuole il binocolo per leggerla, anche se è una bella vista, però, insomma, ci vuole un po' di, di pazienza per leggerla. Infine... Quesito numero 5, scheda verde, si presenta in questa maniera. Penso che la messa a fuoco stia facendo dei giochini, quindi magari non so se è riuscita a leggere tutte. Vabbè, dai, io faccio questa cosa, metto in pausa, mi guardo il video di Breaking Italy perché dura 20 minuti per capirne di più, e poi esprimo la mia preferenza, e poi faccio il in buco e faccio il mio dovere da cittadino italiano residente all'estero. A dopo One later. grazie Alessandro per avermi istruito ho espresso le mie 5 preferenze adesso vado a mettere le 5 schede all'interno della busta piccola vado a lettare mi tagli la lingua adesso metto la busta piccola dentro la busta grande affrancata in cui come vi ricordate poco fa ho messo anche il mio tagliando elettorale. quindi metto tutto qui dentro, sono un po' impacciato, lecco di nuovo, benissimo, adesso non mi resta altro che andare a imbucare e lo vado a fare adesso. Allora, qui c'è la buca delle lettere, non so come sentirete questo audio, Perfetto. fatto Benissimo pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato, non so se mi vedete sfogato, mi vedete gigandito, se ovviamente sentirete tutto il rumore delle macchine. E... Mi raccomando, fate anche voi il vostro dovere da cittadini italiani e ci vediamo col prossimo video. Ciao!